ciao a tutti oggi prepareremo la panna cotta con salsa di fragole il tempo di preparazione della ricetta è di 5 ore circa Gli ingredienti sono per la panna cotta panna fresca zucchero semolato vanillina e fogli di colla di pesce per la salsa alle fragole fragole fresche lavate e tagliate a pezzetti zucchero semolato e il succo di mezzo limone diamo il via alla ricetta Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la panna fresca. Lo zucchero semolato e la vanillina. E azioniamo il bimbi per 7 minuti. 80 gradi, velocità 4. Adesso, aggiungeremo i fogli di colla di pesce che abbiamo ammollato in acqua fredda. Li strizziamo bene. Facciamo amalgamare, per 30 secondi a velocità 3. Il composto è pronto, trasferiamolo in degli stampi in silicone. Una volta riempiti gli stampi in silicone andremo a posizionarli in frigo per almeno 4 ore. Nel frattempo iniziamo a preparare la salsa di fragole. Mettiamo all'interno del boccale le fragole. Lo zucchero. E il succo di mezzo limone. E azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 5. Finiamo sul fondo del boccale con la spatola. Adesso... Azioniamo di nuovo il bimbi per altri 10 secondi a velocità 7. Prendiamo di nuovo sul fondo del boccale. A questo punto facciamo cuocere per 7 minuti. 80 gradi, velocità 3, la salsa è cotta, trasferiamola in un contenitore e posizioniamola in frigo sino all'uso, prima di posizionarla in frigo lasciamola raffreddare a temperatura ambiente. La panna cotta è pronta, rimuoviamola dagli stampi e serviamola con la salsa di fragole. Panna cotta con salsa di fragole. Grazie e alla prossima ricetta!